Sì. Grazie Presidente. Eh, purtroppo ho avuto un problema con il PC e eh, mi sono dovuto collegare col cellulare. Eh, chiedo scusa per eh, il fraintendimento. Allora, ehm, questa modifica della Giunta eh, viene appunto per eh, risolvere un problema evidenziato sul Farmer's Market di Garbatella, laddove eh, si vuole concedere la possibilità coloro che poi vinceranno il bando, di effettuare appunto eh, i lavori che la legge prevede che vengano fatti, quindi di mettere ehm, eh, alcune dotazioni eh, all'interno della struttura. Già in precedenza il Comune di Roma era intervenuto per eh, la messa a norma in sicurezza degli impianti antincendio, eh, però eh, dopo attente verifiche si sono... Ehm, eh, evidenziate nuove necessità che eh, sono state ehm, appunto eh, indicate dal Dipartimento Sviluppo Economico, dal Sino da tutti gli uffici che sono mm. intervenuti e che hanno portato a una proposta di giunta di modifica del regolamento. Insomma. Quindi ehm, quella, quello che mi preme eh, in, indicare è che ehm, con il regolamento 10-2018 già si fa un passo avanti con questa amministrazione con il primo regolamento dei mercati agricoli, identificando appunto i tre mercati: Santo Teodoro, Corviale e Garbatella, come un, inizio, un buon inizio per la ehm, vendita diretta da parte di produttori agricoli. Eh, con questo regolamento si vuole fare un ulteriore passaggio ehm, anche per il futuro, per futuri mercati come ad esempio anche quelli all'aperto che possono sacciare i municipi, abbiamo una proposta del sesto municipio eh, su questo e ehm, noi riteniamo che sia una buona innovazione del regolamento e ritornando appunto sull'intervento sulla delibera precedente non si deve mai avere timore di modificare un regolamento se è un'innovazione utile non si deve temere di, eh, di non aver fatto un lavoro ottimo se non li interveniamo tutti i regolamenti sono perfettibili abbiamo visto con i vecchi regolamenti abbiamo regolamenti vecchi di vent'anni, dieci anni, 10 anni o cinque anni che stanno in piedi eh, male e generano una serie di problemi. Ecco, con questa modifica miglioriamo questo regolamento, quindi siamo lieti che la Giunta l'abbia ehm, prodotto. Io ho trasmesso a tal proposito due emendamenti eh, al segretariato eh, che spero vengano valutati sempre per migliorare la proposta. Grazie.